Ciao, sono Luca di Mister Gadget, dopo qualche settimana di riposo, di disintossicazione dalle recessioni tecnologiche, sono pronto a tornare. Ho provato eh, a lungo, l'ho fatto per diverse settimane, eh, un prodotto che secondo me eh, rappresenta una soluzione molto interessante, si chiama Huawei P Smart. affronto questo telefono il nuovo Huawei P Smart dopo qualche settimana di prova ho voluto fare un test proprio molto approfondito per verificarne qualità pregi eventuali difetti per un prodotto che viene venduto a poco più di 200 euro ed è secondo me un rapporto qualità prezzo davvero eccellente intanto un display 18 noni con una definizione full HD quindi 1080x2160 pixel il lato corto e' la metà in pratica di quello lungo, questa è la caratteristica dei 18 noni. Altro elemento di, diciamo, di differenziazione di questo prodotto è la doppia fotocamera, 13 megapixel e 2 megapixel abbinati serve per dare l'effetto di profondità, mentre la fotocamera anteriore è da 8 megapixel specifico subito una cosa sto usando questo telefono collegando solo il wifi non ho inserito la sim volendo potete utilizzarne due oppure una sim e una micro sd il processore è un Kirin eh, 659, questo vuol dire che il eh, telefono è discretamente veloce, ha un'ottima eh, eh, qualità e reattività, tra l'altro c'è un dettaglio importante, questo telefono eh, ha Android eh, nella sua versione 8.0 al suo eh, interno e questo vuol dire tra l'altro che è un telefono comunque con un livello di aggiornamento eh, notevole rispetto a molti altri concorrenti invece che sono fermi ancora eh, ad Android 7.0. Non cambia molto in superficie ma cambia molto eh, sotto il cofano soprattutto in vista di futuri aggiornamenti sempre che eh, ne arriveranno allora abbiamo detto 5,65 pollici eh, di eh, diagonale 1080 x 2160 il eh, numero dei pixel un buon rapporto tra il, la dimensione del display e la superficie totale siamo circa al eh, 76 ma questi sono tutti i dati che potete trovare anche eh, essenzialmente online non è necessario che vi li eh, ripeta io il processore 659 è lo stesso che viene inserito in molti altri prodotti eh, del eh, mondo Huawei, tra questi il P10 Lite, eh, scusate il Mate 10 Lite, eh, l'Honor 7X ed è un eh, processore che eh, secondo me svolge eh, tutti i lavori che deve fare in modo eh, egregio. L'unica cosa quando lo utilizzate per eh, giocare c'è il eh, rischio essenzialmente che eh, surriscaldi, si surriscaldi un po' e nel diciamo lungo periodo, ecco qui avete visto una delle funzionalità, no? questo swipe per ridurre eh, la dimensione dello schermo nel lungo periodo diciamo che quando giocate con giochi particolarmente eh, esigenti c'è il rischio insomma, che mh, qualche difficoltà eh, arrivi eh, vi faccio vedere eh, alcune delle funzioni importanti, ad esempio la navigazione di sistema potete scegliere essenzialmente se eh, far sparire la barra eh, di navigazione quindi essenzialmente farla eh, comparire con uno swipe eh, verso l'alto oppure se volete oltre a poter personalizzare tra l'altro la barra di navigazione con eh, i comandi che volete potete scegliere di avere eh, questo menu veloce eh, vuol dire che appare questo eh, tasto, eh, premendolo e lasciandolo, avete tutta la spiegazione qui, premendolo e lasciandolo tornate eh, alla home, eh, con un doppio tasto, eh, con un doppio tocco tornate eh, indietro e invece sollevando eh, il pulsante, se ci sono delle applicazioni aperte, eh, prendete trascinandole in questo modo avete la possibilità di eh, usare il eh, multitasking, è un'alternativa eh, rispetto al menu classico che vedete nella parte inferiore tra l'altro quando attivate il menu veloce eh, ve lo faccio vedere in questo punto potete scegliere di nascondere la barra di navigazione no? per qualcuno potrebbe essere eh, un'alternativa eh, migliore avete tra l'altro anche delle eh, opzioni come appunto il controllo con una mano che vi ho fatto vedere prima no? scivolando praticamente in questo modo eh, sul eh, display eh, potete eh, ridurre eh, la, la dimensione e poi volendo avete la tastiera mobile che potete spostare lungo lo schermo, è un tipo di funzionalità che io eh, non utilizzo mai e poi eh, la possibilità di usare eh, le, le, le gestures quindi ad esempio di capovolgere il telefono per disattivare le chiamate in arrivo e le suono delle sveglie e invece è eh, quello di essenzialmente eh, prendere scivolare con tre dita eh, per acquisire eh, uno screenshot, eh, se volete tra l'altro eh, potete usare anche il doppio tocco per eh, attivare e disattivare eh, lo screenshot schermo eh, tra le altre eh, opzioni che avete tra l'altro avanzate volendo avete anche la possibilità con il doppio tocco del tasto volume di accendere la fotocamera e di scattare curiosamente vi viene fatto vedere anche in quanti secondi viene scattata la fotografia insomma che mi, mi lascia sempre eh, così un po' <ride> indifferente diciamo eh, allora abbiamo visto navigazione quindi eh, veloce vorrei farvi vedere anche per eh, qualche secondo farvi sentire più che altro eh, l'audio dell'altoparlante adesso vediamo anche come è fatto eh, questo eh, telefono no? vediamo un po il dettaglio un lato pulito eh, il lato dove il punto il cassettino dove inserire la sim che dovete aprire con il solito piripacchio che è messo in dotazione eh, nella confezione parte superiore pulita questo lato eh, con il volume rocker e il pulsante di accensione non sono molto appassionato di questi due tasti che sono in plastica che fanno un rumore che non è proprio esaltante, ma ripeto parliamo di un telefono di 200 euro, altoparlante Attacco micro USB e connettore per le cuffie. Sottolineo che nella parte posteriore c'è sensore per le impronte digitali che potete utilizzare anche per accedere alle notifiche, rispondere al telefono, insomma tutte le funzionalità delle gestures che sono legate dunque, a questa superficie che è tattile, che serve per le impronte digitali. Fotocamera 13 eh, e 2 megapixel, adesso dopo avervi eh, fatto sentire l'audio eh, di eh, Radio Number One mh, vi eh, farò sentire anche eh, essenzialmente come funziona eh, il, eh, il, te il telefono, anche allora sentiamo l'audio intanto, eh, come funziona poi la fotocamera. Allora non c'è un volume altissimo e onestamente neanche eh, una qualità del suono ma questo insomma è tutto sommato un altoparlante che io vedo sempre come eh, utilizzo in viva voce non tanto per l'ascolto di musica che non avrà mai una buona eh, qualità per la funzione viva voce eh, va più che bene fotocamera, eh, allora io ho resettato come al solito quindi adesso mi fa rivedere eh, tutte le opzioni eh, disponibili, si accede al menu della fotocamera in questo modo, se volete la foto pro eh, avete il eh, controllo di eh, tutti i vari eh, dettagli eh, mentre eh, sempre con questo swipe potete accedere anche a pro video quindi essenzialmente potete controllare l'esposizione i punti di eh, messa a fuoco e poi vedete eh, volendo la ripresa hdr il light painting il time lapse eh, la ripresa panorama eh, quando fate eh, la fotografia con la fotocamera principale con questo pulsante attivate essenzialmente ce la farò adesso ecco vedete la modalità eh, verticale attivata in questo modo essenzialmente voi potete scattare un ritratto e con questo bottone che vedete qui attivate e disattivate invece l'effetto bokeh, la sfocatura cioè dietro il vostro soggetto qui avete l'apertura ampia come accade anche negli altri telefoni e queste invece sono le immagini in movimento, no? il corrispettivo delle live eh, photos di eh, Apple. Se usate la fotocamera anteriore avete sempre la modalità portrait che eh, funziona in questo caso con, eh, vedete sempre l'effetto bokeh attivato o disattivato, funziona però con eh, un intervento eh, software e non con la profondità data eh, dalla doppia fotocamera come eh, nella parte eh, anteriore insomma un eh, prodotto eh, di fatture discrete secondo me ha delle caratteristiche tra l'altro anche carine questo può fare l'effetto bridge eh, per il wifi cioè si può trasformare in una sorta di hotspot Entrate in una stanza dove il segnale è così così prende lo, il segnale dal wifi e lo ripropone per eh, altri eh, apparati che sono nella stessa stanza potenziandone il eh, segnale la costruzione è discreta l'alluminio agganciato alla plastica nella parte posteriore l'interfaccia è sempre miui che a me non fa proprio impazzire però insomma diciamo che per poco più di 200 euro che il suo prezzo attuale il nome smart di questo telefono è molto molto molto giustificato per me questo è un prodotto assolutamente promosso per il rapporto qualità prezzo davvero convincente